Lo spirito e la sposa dicono, vieni, chi ha sete venga e chi vuole, attinga gratuitamente. Qua su Televita. Amen. Vieni, Signore Gesù. Mie carissimi picciocusu e picciocas, il vostro hiper David, vi augura un buon 2010. Ah, e ricordate di lodare sempre il porco di. Fanculo.